Yeah, hey, yeah, hey, yeah. Buongiorno a tutti ragazzi bentornati sul mio canale Oggi sono qua con FIFA E vi porto una eh, cosa diciamo alternativa a cui ho pensato io Poi non so se l'idea è già stata avuta da qualcun altro O l'ha già fatto qualcun altro Io dico quello che ho pensato io e l'ho portato qua con un video Che secondo me è una cosa carina In quanti ci saremmo chiesti per esempio la Juve in Premier League, quanti punti farebbe? Dove arriverebbe in classifica? Beh, oggi andrò a simulare una stagione con la, con la rosa attuale della Juve in Champions League. Sperando di non essere esonerato come al solito. Eh, in Premier League, scusate. Sperando di non essere esonerato come al solito, perché questa carriera vengo esonerato tipo ogni tot. Sufficiente, praticamente, tu puoi prendere le squadre della Serie A e metterle in Inghilterra. Io andrò a togliere una squadra, magari il Norwich. Che è la squadra più scarsa Andrei a prendere subito La Juve Così non ci saranno acquisti Perché io non voglio fare acquisti Andrei subito a giocare E praticamente questa idea sta nel vedere dove arriverebbe la Juve In Premier League si parla tanto si dice Ma Le difese della Premier Le squadre della Premier sono dei più forti Bene oggi voglio prendere alcune squadre Oggi porto Juve, Milan e Inter No Juve, Inter e Lazio scusatemi le prime tre Prendo e le porto, le faccio fare una simulazione di tutta la Premier League, di tutto il campionato per vedere dove arriverebbe in classifica, così, una curiosità mia, come può essere vostra, per vedere dove effettivamente riuscirebbe ad arrivare, se effettivamente le squadre di Premier League sono così forti a confronto nostro. Secondo me è un bel esperimento, vorrei vedere in tutto l'arco del campionato come si strutturerebbe uh, questo. Ok, eccoci qua la squadra, tommo vedere se è quella giusta, sì. Higuain, Ronaldo e Dybala. Bene. E andare subito a simulare la stagione, senza, senza se e senza ma. Spero che questa idea vi piaccia, penso che sia abbastanza singolare in sé. Perché io ad esempio non, non ho cercato sinceramente, non ho cercato se qualcun altro l'ha già fatta, però mi sembra abbastanza originale. Era un po' che volevo portarla, però tra porto video di Brawl Stars, porto video di FIFA Carriera o della Corona Edition, la simulazione ha detto oh, magari provo adesso questo perché ho fatto un video dei Brawl Stars ma non è uscito tanto bene E quindi lo collegherò a un altro video tra poco E quindi ho deciso di portare questa carriera qui Spero che vi piaccia e adesso vi lascio un attimo la simulazione che se no il video dura 4 ore Ma oh, che Campione. Ok ragazzi, eccoci qui la stagione è finita, le ultime tre col City, Barley e Chelsea, andiamo a vedere cosa abbiamo fatto col City, abbiamo vinto. Persa col Barley e vinto 4-0 a contro il Chelsea. Andiamo subito a vedere dove saremo arrivati. Siamo terzi, terzi in classifica con eh, la nostra con la Juve. La Juve arriverebbe terza in classifica in eh, Premier League. Andiamo a vedere un attimo. Comunque, 89 punti. È un andamento da vittoria del campionato in Serie A, normale. Cioè, forse non fosse un gioco. Devo dire che pensavo. Più o meno si linea Il Liverpool comunque 33 vittorie 5 pareggi Era irraggiungibile E direi che comunque penso che i punti siano quelli lì La Juve in Serie A Nelle simulazioni fa 100 punti Quindi sono 10 punti in meno più o meno Non male, not too bad 89 punti, quindi farebbe la Juve in Premier League Che non sono, non sono per niente male Andiamo a vedere se Ronaldo Nella classifica a marcatori Sì infatti ha 20 gol è quinto Allora oltre agli luci andrei a Parla cioè, con l'Inter. Adesso, ragazzi, andiamo all'Inter, a vedere dove arriverebbe l'Inter in un'eventuale Premier League. Prendiamo questo qua che somiglia un po' a Seedorf Allora, Inter. Inghilterra al posto, sempre del Norwich. Così non possiamo dire che magari hanno perso punti contro il Norwich. Inghilterra. Inter e avanti. Con l'Inter abbiamo anche un obiettivo un po' meno sostanzioso della Juve perché la Juve puntava a vincere il campionato. Anzi, mi fa strano non essere stato esonerato perché terzo posto con la Juve di solito oddio quindi non vorrei magari essere esonerato qua però non penso perché alla fine l'Inter è una bella squadra e non, ha, non punta allo scudetto diciamo allora la squadra è sempre la solita Candre, Asamoah, tutti andiamo subito alla simulazione andiamo a simularla allora, il calendario è lo stesso della Juve perché essendo che abbiamo preso tutti e due il Norwich ci vediamo alla fine della simulazione ah, come direbbe Mia Khalifa ahhh Ah. Eh. Ragazzi guardate qua la storia che ho messo io su Instagram Ditemi se non fa scassare Spero che si veda eh. Però eccoci qui ragazzi Il campionato è finito, è durato un po' non so come mai Allora vinta col il City Le perde tutte l'ultima, magari avrà già vinto il campionato Per questo Vinta col Barley e pareggiata col Chelsea Le ultime tre sono andate meglio che te la Juve Adesso andiamo a vedere E siamo arrivati Quinti L'Inter in Premier League arriverebbe quinta con 77 punti, cioè abbastanza lontano anche dall'eventuale quinta barra sesta perché a pari punti. Il City si ha già vinto il campionato quindi può, è papabile, papabile, plausibile che abbia già, aveva già testa a casa, tra l'altro l'unica sconfitta contro di noi, contro l'Inter. Però 77 punti, Ti direi che mi aspettavo almeno un terzo, anche qui un terzo quarto posto. Invece, invece no, allora andiamo subito a prendere la Lazio, andiamo a simularla con la Lazio invece stavolta e la Lazio anche qua a sto punto mi aspetto un settimo, sesto posto, non, non, non di più, andiamo subito a prendere la a Lazio e a portarla in Premier League al posto del solito Norwich e andiamo in England Lazio, prendo le squadre perché magari non fanno mercato non vorrei che magari boh, prendano Cristiano Ronaldo e poi arriva primi primino. Perché hanno preso Messi e Ronaldo? Però così prendo le squadre e non faccio mercato. La squadra, tanto serve quella di gennaio. Quindi è la squadra che avrebbe fatto tutto il campionato. Ci, rifitiamo. Andiamo subito a simulare il tutto. Questa idea mi è venuta mentre ero in bagno, ragazzi. Se la cosa vi può interessare, quindi non stupitevi, se un'idea di me, pezzo di merda. Però boh, a me, cioè, sinceramente, ispirava un po'. Vedere dove arriverebbe la Lazio, la Juve, l'Inter. In Premier League non... Uh, ve, lo, ve lo ripeto, non so se è già stato fatto. Però non, non saprei proprio cosa. Infettarmi nuovo, se no, Perché la Corona Edition ci sono ancora due episodi. Domani, se riesco, porto uh, la carriera col Pisa. Mercoledì la Corona Edition e giovedì se riesco un video di World Stars. E poi me un video do, di sabato e basta. Poi questa settimana, anzi, ne ho portati più del solito. Quindi direi che è probabilissimo. Oh, come direbbe Mia califa, oh, eccoci qui ragazzi il campionato è finito andiamo delle ultime partite pareggiata col City non vinta magari il City si è impegnato vinta col Barley e persa col Chelsea dalla Lazio si può aspettare di vedere il campionato ma aspetto un settimo quinto posto vabbè non male cioè, Ma alla fine sono i punti che farebbe anche in un eventuale campionato italiano Detto obiettivamente, alla fine 9 punti dal Chelsea e della Champions però vabbè, guarda, City 110 punti, cioè il massimo è 114, quindi non, è inarrivabile Comunque mi aspettavo forse un po' di meno dalla Lazio ma mh, ricordiamo che l'Inter con 77 ha fatto lo stesso punteggio cioè lo stesso piazzamento a pari punti con lo United. che vabbè, questo, questa simulazione è arrivata terzo Quindi eh, per spizio andiamo a vedere dove, dove è arrivato il Norwich in Serie A l'ultima soltanto così per sfizio diciamo per allungare anche un po' il video il Norwich in Serie A sarebbe arrivato di salvezza sarebbe salvato 21 punti a poco Se cioè comunque sempre le solite qua la classifica l'avrebbe vinto eh, potevo vedere chi avrebbe vinto ma penso l'Inter anche qua la Juve 37 vittorie in 37 partite si siete che la Lazio è la bestia nera della Juve Va bene ragazzi per oggi è tutto, se vi, farebbe, eh, sì, sì, sì, se, se vi piace questa serie e volete suggerirmi qualche squadra da proporre in qualche altro campionato ve me lo dite in, in, nei, nei commenti, del prossimo video lo farò uscire su questi comunque il prossimo video anche se non commentate perché non siamo ancora in tanti porterò eh, sicuramente Milan, Roma e Napoli alla simulazione e diciamo che per oggi è tutto e spero che questa serie vi, vi piaccia Perché volevo portare più serie di FIFA Magari inizio a portare anche Foot Ma è quello un po' più allentatore Perché non ci ho giocato per tantissimo Quindi ragazzi per oggi è tutto Allora e alla prossima Ciao a tutti ragazzi